Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti al cacao con crema pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli Ingredienti sono farina di tipo 00, cacao amaro, zucchero, lievito, burro, sale, vanillina, uovo e tuorlo, crema spammabile bandistelle e stelline di zucchero. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo il burro, il cacao amaro, la farina, l'uovo e il tuorlo, il pizzico di sale, la vanillina, e il lievito per dolci ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per un'ora. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso stendiamola tra due fogli di carta da forno. Con l'aiuto di un coppapasta di 7 cm di diametro, formiamo dei dischetti dopo aver formato i dischetti adesso li andremo a farcire con la crema bandistelle chiudiamo le due estremità sovrapponendole Schiacciamo bene e posizioniamo le stelline di zucchero e continuiamo così formando tutti i biscotti. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 12 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti al cacao con crema pandistelle. Grazie e alla prossima ricetta!